Buongiorno, mi chiamo Davide Nahum e sono uno psicologo del Centro YELED. In questo video vi spiegherò 5 strategie utili per gestire l'ansia di vostro figlio. L'ansia è un'emozione normale che tutti proviamo, adulti e bambini. A volte però la preoccupazione di vostro figlio è troppo intensa, molto frequente e dura a lungo. Come genitori, cosa possiamo fare per aiutarlo? Il principio di base è che le paure si combattono proprio affrontando l'ansia stessa. L'ansia fa evitare le cose che ci fanno paura e così facendo, scappando da esse, diventano sempre più spaventose. È un circolo vizioso. Uno dei passi fondamentali richiede di spezzare il circolo vizioso, affrontando la paura, in modo coraggioso. Nel caso l'ansia e le paure influenzino in maniera intensa la vita di vostro figlio, vi consiglio di chiedere un consulto a uno psicoterapeuta specializzato. Se valutate che l'intensità dell'ansia sia moderata, le strategie di cui vi parlerò vi aiuteranno ad affrontare l'ansia di vostro figlio, ad aiutarlo ad aiutare lui stesso ad affrontare le paure, sviluppando un comportamento coraggioso che vada nella direzione opposta dell'evitamento. Le strategie provengono da principi di base dell'educazione dei bambini, quindi probabilmente vi sono familiari. L'obiettivo di questo video è schematizzarle e riassumerle in modo scientifico. Voi siete gli esperti della vita dei vostri figli. Ma può essere utile esaminare le vostre strategie attuali e pensare alle cose che si potrebbero migliorare nel vostro modo di rispondere all'ansia di vostro figlio. La prima strategia riguarda il prestare attenzione ai comportamenti di vostro figlio. Dare attenzione è forse il modo più efficace per influenzare il comportamento di un bambino. Prestare attenzione a un comportamento ansioso ne aumenta distogliere l'attenzione da di un comportamento ansioso lo riduce, è il principio del rinforzo positivo. Se io gratifico un comportamento coraggioso, dandogli attenzione, donandolo, mio figlio sarà più propenso a farlo nuovamente per avere nuovamente la gratificazione. È importante prestare attenzione e dedicare tempo a vostro figlio anche quando non prova ansia, altrimenti il rischio è che si dia attenzione solo quando ci sia ansia, con il rischio di rinforzarla. La seconda strategia è complementare della prima e riguarda il lodare il bambino per i suoi comportamenti coraggiosi. Lodare regolarmente il vostro figlio è un altro modo efficace per rinforzare i comportamenti appropriati, non ansiosi. La lode non può essere vaga o generale. Rendetela chiara, concreta e specifica. Per esempio, non dite è stato fantastico, hai fatto un grande sforzo oggi. Dite ti sei proprio impegnato tanto oggi, quando, ti sei, andat quando sei andato a scuola sull'autobus affollato. So che a volte sei preoccupato di essere bloccato in una folla e ti senti di svenire. Quindi sono stato davvero orgoglioso del grande sforzo che hai fatto per far fronte a questa ansia. Collegata all'attenzione e alla lode, abbiamo la terza strategia, il dare ricompensi e premi. Attenzione, non stiamo parlando di mazzette o di corrompere il vostro figlio. La, la corruzione è una strategia usata per costringere qualcuno a fare qualcosa per il vostro beneficio. I premi, invece, sono un riconoscimento degli sforzi che qualcuno ha fatto per raggiungere qualcosa che è a suo beneficio. Quando il bambino affronta l'ansia, bisogna premiarlo. I premi non devono essere costosi giocattoli o soldi. Concedere un privilegio o un piccolo benefit è un ottimo modo per gratificare il bambino. I premi devono essere ovviamente proporzionali al cambiamento del comportamento. La lode dei genitori può essere un premio e una delle ricompense più efficaci che si può dare a un bambino è passare più tempo con lui. La quarta strategia è riferita al comportamento del genitore e riguarda il porsi come modello. Una parte importante del modo in cui i bambini imparano a comportarsi è osservando gli altri. Il loro osservare può essere molto sottile e né voi né i vostri figli potreste essere consapevoli che stanno prendendo nota di quello che fate ma lo stanno facendo. Potrebbe essere necessario prestare attenzione ai vostri stessi comportamenti e, se possibile, dovreste iniziare a fronteggiare le vostre ansie per mostrare al bambino un modello migliore per gestire le loro paure. La quinta strategia punta al far diventare più indipendenti i bambini. È molto importante che i bambini imparino a diventare indipendenti al fine di superare la loro ansia. Hanno bisogno di imparare a combattere le loro battaglie senza che un genitore vada immediatamente il loro adulto. Hanno bisogno di fare i propri errori e imparare da essi. In America, hanno coniato il termine «mamma-elicottero». Come nelle missioni di pace degli ultimi anni, l'elicottero ronza intorno ai soldati, pattuglia tutto l'ambiente ed è pronto a intervenire alla minima difficoltà. Controllare o proteggere eccessivamente vostro figlio porta con sé il messaggio che il mondo è veramente un posto pericoloso e che, quindi, ha ragione ad aver paura. Se volete avere maggiori informazioni, su come si struttura l'ansia nel bambino o quali possono essere le strategie per fronteggiarle, potete andare sul nostro sito www.iel.it Buona giornata!